Ragazzi, ma che caspita è successo? Perché ci sono due mercoledì qui? Oh mio Dio! Ok, una ne ho fatta fuori. Via, ti prego, via. E per... Allora, adesso mi spiegate cosa caspita è successo qua. Non capisco perché si è tolto il terreno da sotto. Ah! Ok, dobbiamo scapparci immediatamente, non è possibile. Via, via, via, via, via. L'avevo visto già da prima questo ascensore. Andiamo a vederlo. Allora qua. Oh mio Dio! Ma che caspita... Ok, mi, mi dispiace Mercoledì sta distruggendo questo mondo Attenzione perché potresti morire Scappa uh, se la vedi Non affrontarla Se si arrabbia potrebbe voler distruggere ancora di più questo mondo Ok, uh, non voglio far arrabbiare Assolutamente E qui vedo delle tracce di ketchup <ride> Quindi io direi di seguirle Ed effettivamente sembra che stiano portando Verso quella casetta lì Ma non solo verso quella casetta Ora che ci penso Perché vedo più avanti ci sono altre tracce di ketchup Quindi mi chiedo ma che diavolo dovrebbero essere? Qui ovviamente si è chiuso Dietro di me, accidenti cioè, Vedete non si spacca nemmeno, nemmeno il vetro Accidenti, andiamo avanti Ok, allora tecnicamente Ora per poter scendere da questo posto Per poter uscire posso semplicemente eh, Finire questo percorso e eh, solo che io sono, faccio schifo col parkour E questo è il grande problema della mia vita, capito? Cioè io ho sempre avuto questo grande problema nella mia vita Che non ho mai risolto in realtà Cioè e, e non so come risolvere Io anche con i professori Andavo a dire Prof mi scusi ma io il parkour non lo so fare E loro mi mettevano la nota Qualcuno è già stato qui Ok torniamo seri perché qua non è normale che Chi è questo qualcuno? E poi che caspita di... Cos'è? Scappa da mercoledì Ok, quindi si parla effettivamente di mercoledì, va bene Vivi per questo mondo Ok, questi messaggi sono abbastanza inquietanti Vattene ora che sei in tempo No, mercoledì, mercoledì stai facendo molto male Ok, è morta E mi ha droppato un libro, vediamo cosa c'è scritto Se mi hai sconfitta, considera già questo mondo finito Come ho fatto fuori mano, posso farlo anche con te Brutto idiota Ehi, come si permette? Poi comunque, mh, non ci conterei tanto mercoledì, io sono decisamente più forte di te Cioè nel senso non nella vita reale ma su Minecraft sì secondo me Non ci provare più a minacciarmi Comunque ora scendiamo e andiamo verso le altre tracce di sangue Perché eh, tecnicamente con questa Ender posso scendere Se vengo teletrasportato, ok perfetto Raga, io lo sto notando solo ora in editing, non me ne ero reso conto prima, ma effettivamente il personaggio si muove da solo su Minecraft e io non lo sto controllando qui. Lo sta controllando forse da quello che sospetto io ora, mercoledì, ma non ne ho la certezza, magari c'è un'altra entità più cattiva che mi sta controllando il personaggio oppure è la stessa mercoledì che sceglie a caso di controllarmi il personaggio è qua di farmi fuori se stessa cioè nel senso il mio personaggio è andato da solo a mercoledì e l'ha fatto per farsi fuori questo è terribilmente inquietante e misterioso allora Tecnicamente, ora tecnicamente potrei provare a continuare um, A vedere qua le tracce di sangue Che cioè volevo dire di ketchup Che portano verso Forse verso il villaggio, potrebbe essere Vediamo cosa si nasconde in questo villaggio Proviamo ad esplorare le case Peraltro ci dobbiamo anche fare una casa in questo nuovo mondo Perché è pericoloso restare qui da soli Senza nessuno Perché sapete, potrebbe spuntare mercoledì da un momento all'altro Oddio Nora mi sono ricordato che in realtà non posso fare una casa Perché questo mondo viene distrutto Ma su Minecraft non esiste la gravità Quindi potrei fare una casa in aria Potrebbe essere un'ottima idea secondo me Peraltro scrivetemi se preferite tipo le shader Che ci sono adesso o prima senza shader No, di nuovo Oh santo ce l'ho, Ok, uh, raga dobbiamo stare attentissimi Perché questo mondo si sta distruggendo da solo E il fatto è che io non so come fare per prevenire questa cosa Cioè l'unica cosa che mi viene in mente di fare È ovviamente farmi un'armatura magari con dei, degli stivaletti di feather falling uh, Oppure prendere le elitra Che potrebbero essere veramente utili in queste situazioni Soprattutto se devi Cioè se immaginatevi se si scava un burrone di 100 blocchi Perché questi qua mi sa che non Cioè sono pochi blocchi però secondo me si potrebbero scavare anche Cioè, diciamo, dei buchi più grandi. E se succede, è un vero problema. Perché qua noi non abbiamo niente per poterci difendere dalle cadute. E invece dobbiamo prendere come minimo le litra. Io qua ovviamente sto esplorando il villaggio per capire se c'è qualche problema. Ma guardate, secondo me qualche problema c'è perché... Guardate i signori, raga. Ma vi sembra normale questa cosa? Perché hanno questi occhi? Cioè, questi signori sembrano tipo... Che abbiano qualche problema eh, Non so cosa dire in realtà Cioè eh, mi, mi spaventano Perché non sono normali E le persone che non sono normali Nei mondi di Minecraft Sono sempre sintomo di qualche entità Strana E ovviamente chi sarà mai l'entità strana in questione Vero Mercoledì Adams Chi lo sa chi è Eh beh bella domanda Veramente me lo sto chiedendo con... Tutto l'interesse del mondo. Vedete, questi. Allora, i villager in realtà sono normali. Qua. Invece, lui. Come ben vedete dagli occhi, non è normale. Perché. E poi, comunque, scusatemi, ma questo libro è ancora più strano. Perché, c'è. Cioè, mi sa che mercoledì se la vuole prendere con me. Peraltro, raga, io appunto devo mettermi a costruire una casa in aria perché, ripeto, qua ho bisogno di un rifugio sicuro. E l'unico rifugio sicuro che posso crearmi è una casa in aria. Quindi adesso mi metto a farla. Come potete vedere, sto facendo qua la casa. Qui in mezzo io pensavo di mettere dei vetri ed è tutta tonda la casa, se vedete. Perché secondo me questo design è il più efficiente, tanto non avevamo bisogno di un'entrata, di un'uscita da davanti diciamo la casa perché aveva solamente bisogno di un'entrata e un'uscita diciamo da sotto quindi tipo potrei mettere al centro se lo trovo o un ascensore o mh, non so una scala solo che la scala sapete potrebbe diventare inutile in un momento in cui magari il mondo sotto di me scompare ad esempio oh le guardate che bello eh adesso eh, che carina questa casa dai tu... secondo me è carina ci sta potremmo effettivamente anche mettere tipo, mh, eh, fatemi pensare, un letto, anche se in realtà qua dormire non è effettivamente utile, perché tanto la, eh, probabilmente il giorno non viene mai ormai, non ci provo nemmeno più, guardate, oddio, no cavolo, è successo di nuovo e stavolta questo buco è ancora più grosso Cioè è più prof prof profondo Usiamo l'ender per, per uscire Dai ti prego Ok perfetto perfetto Sì sì sì Ok perfetto Ok allora uh, Aiuto stiamo attenti Qua stiamo distruggendo pure il villaggio Non va bene Non va affatto affatto bene Cavolo Questo mondo si sta distruggendo Allora sentite io direi di entrare um, in casa mia Perché ho messo degli ascensori Ah, uh, Cavolo Raga, dobbiamo pensare ad un modo per fermare questa distruzione, o almeno provarci, perché eh, mi dispiace che questo mondo si stia distruggendo, ormai mi ci sto affezionando. Cioè dai, ho fatto pure la casa carina. La mia casa effettivamente non, secondo me non è in pericolo la mia casa, perché se vedete, ovviamente in aria, no, secondo me non potrebbe succedere niente nella mia casa. Sarebbe bello poter salvare almeno una parte di questo mondo. Dobbiamo trovare delle soluzioni sicuramente. Vabbè, scrivetemi voi le vostre soluzioni nei commenti. Ricordatevi di lasciare like, per favore, sono troppo utili, ne ho bisogno per poter crescere. Iscrivetevi al canale Anche questo è molto utile per poter crescere E ci vediamo al prossimo video Ciao